ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un tutorial per trovare le ossa di dinosauro in red dead redemption allora passate in descrizione e per tutti quanti link come ho già detto a inizio video e nulla ragazzi ringrazio anygamer per il video e partiamo subito con il video allora per prima cosa ragazzi dovete venire dove sta questa tizia nella localizzazione che avete appena visto in mappa e, e da lì partirete per la missione ragazzi per la missione per la ricerca più che altro e andrete a cercare tutte quante le localizzazioni di queste ossa di dinosauro non credo di avere molto da dire all'interno di questo video tranne quello che vi ho detto all'inizio passate nei link in descrizione passate tra i canali amici e tutto il resto insomma iscrivetevi ai vari canali iscrivetevi al gruppo telegram team glitch di cui facciamo parte io, eh, centurion81, dark glitch e anygamer ragazzi che è un nuovo aggiunto del team glitch che è stato anche l'autore di questo video quindi detto questo un saluto a tutti vi lascio al resto del video alla prossima ragazzi bella we